E questo valga come un monumento. Se altri sconsiderati dovessero usare, essi sanno ora a quale sanzione andranno incontro. Mario, come her. Ora Ed ora tutti, tutti in, ginocchio, in ginocchio, dice il signor, il signor, il signor Capitano. Capitano. Dovete inginocchiarvi, voi delle prime file. Tutti dovete vedere. Lasciate i gniri! In die Knie, wird geschossen! Schnell, auspiri! due zustimmen, il popolo napoletano non può che approvare. Perciò, dice il signor capitano: applaudite, applaudite. Vi deve riprendere il film Luce. Ve lo dico con il bene vostro: applaudite, applaudite. Si non viste, sta prendendo pure con buio. Non dovete it to piangere! Don't do it to piangere! Don't do it to piangere! piangere! Don't Die Exekution fertig machen! Achtung! Eig an! Feuer! Straße mehr! Vieles ein! Rüber! Rings! Auf! Entlang für ihn! Halt! den Leuten von der Straße runter!